Ti regalo niente Donna nana tutta tana De tutta tocca Donna alta si ribalta Eh, no. la prova del nome, sono veloce Facile trombare con il pipiritto Mi ami, perché se vi c'ho peli me si fa Con cazzascarpe c'è un c'ho picco Tra culo e fia c'è un passo di formia diamine c'è il pezzettino del buo del culo pezzettino in italiano forza buo passa le cèi eh è un detto forza buo passa le cèi era il momento dei vaini, perché le cèi anche passa poi po po non sono sempre stati tanti soldi p p e le scene è una cosa eh, certo mangiare le cèi oggi è un lavorone invece le cèi una ci veda fai un coca e dai fa un cabai da quanto sei brutta non ci vedano se brutta vuole Chi finché bocca prende e il culo rende si ma il culo la medicina e chi le vende gli amici sono come i fagioli, parlano dietro. diamine, e scurreggiano, e usini pinzano, eh. e ha preso più schizzi che degli scogli di alla furia. e ha suonato una scena. ha voglia di beova e un rimetti diamine, il culo si assorda. tromba di culo sanità di oro. le donne o sono puttane o volano. diamine. no, la puttana non la chiama lucciola. via, facciamo di voi al latino in italiano. eh. e nanni non latillo bene. E regali sui bottoni. A ah, Livorno è sempre stato. Era un detto un fio e regali fino. Noi i Livornesi siamo potaioni e si raccontava un po' le grandezze perché noi si deriva da dei pirati, questi erano galei, c'era l'acqua qui per la strada, perché noi siamo sopra il livello del mare. Però quando vennero medici che da, da calambrone Stringi, Stringi perché noi si veniva tutti, c'era che l'hanno chiusi i fossi no? A stringi-stringi. E Fosso ha sempre seguito poi il porto Noi si deriva anche dalle galee di gente ignorante Eravamo pirati e regali bordoni. Perché abbiamo la maniera di raccontare le portate le e le osse ingrandite E fiobodoni c'è Però il diceva e le quali figuroni, come per dire, per quello se la cavona, le c'è lavato un un po' alla volta, le lei. Se donna non vuole, uomo non vuole. Perché chi ha porta fame chi ha cazzo a fame. Noi donne, veramente nei vostri confronti, oggi è cambiato tante cose. Prima chi ha apporta pane, perché gli uomini prima le donne mi garbavano, chi ha apporta pane, chi accalza fame, perché le donne lo facevano per i vaini e gli uomini ci andavano. Oggi però è venuto le peruviane, le nere, ci si deve mangiare troppo e con la fotta ci eh perché È il mestiere più vecchio del mondo, ma oggi anche fra le puttane è la lotta. Se hai hai e mitri contro noi, se hai hai se non hai oi, se c'è quello di stinchi secchi quella mi è messa un bel un, be un come li chiamano, viados io un giorno passai li guardavo, madonna c'è io c'avevo il culo si girava a guardarmelo, ma quelli c'avevano meglio di me, Dio buvevole eh. come qua uno va a guardarli se lo sono fatto, è finto e come ti pare, però un trocolo ci va poi io sono una maladetta detto da me e io quando dico le cose, le dico di verità, non le dico di bugia sono adatta per qui eh tanto piscio dall'orecchio? Piscio dall'orecchio, è come tu dice piscio dall'orecchio, perché se pisci dall'uccello mi fa pisciare dall'orecchio è un po' le passate a scemo. E mitri se non hai e se non hai ore. A, a terra! a terra! Eh, è un tacco la bella! Non c'è ciò e sta Perché ciò c'ha la grossa. Loro quando io andavo a a via e nel 56-50 kg io ho detto stabile stavo per la... ma là si stava fuori le E Dina ma davvero io te lo sai accanto a te c'è quel bel portone di legno e poi c'è una saracinesca quella saracinesca lì era dottor del Barriere. dice come Dina queste osse vedi non raccontato da Antonietta della casella. Restava. dice Dina e te sapete queste osse da Melia, da Liffio, da Alberto perché me la raccontava la mia nonna e non fai il video le racconti però come faccio a raccontare che al primo piano ci andava Mulicchi a portare le bombo Non si può dire, in via del pallone c'era il casino e la gente andava via a bere a puccini lì da maglio sull'angolo in piazza San Giuseppe a Credenza, ma prima si faceva tutti tesoro come si fa? Cedina mi ha detto da te in una certa maniera si pisciano tutti i carri e me lo fai. Io lo... non ho detto. La prima cosa che dovrei di male di piazza 20 settembre, buttate fuori le sigarettaie, ci calavano si ci Quando torna lì. Stavina, come si fa in questo? Ci stava una ciccia, la veniva testata a uniciliano, questo è il bello della diretta. Se ci volete vedere chiaro, venite da Megavision, a stagno, occhi alla penna. Non ti regalo niente!